cari amiche e cari amici vi devo ringraziare perché assieme siamo riusciti a superare le 700.000 visualizzazioni ecco che sono venuto qua un attimino in una zona meno esposta al sole perché con questo mio vecchio cellulare il nokia ascia 302 è un problema filmarsi poi soprattutto fuori casa guarda come mi tocca andare in giro io che sono elegante a me doveva succedere, ma d'altra parte non bisogna ammalarsi quindi indossate la mascherina. Allora, cara amiche ed amici, vi ringrazia il vostro Sant'Enchan. E da molto che volevo fare questo video, da quando avevo superato le 600.000 visualizzazioni, non so se ne ho fatto uno, ma adesso siamo arrivati a superare le 700.000 visualizzazioni ebbene sì siamo arrivati a 703 mila e passa visualizzazione che poi non serve a niente perché io una volta credevo che se raggiungevi un milione di visualizzazioni succedeva chissà che cosa invece eh, abbiamo raggiunto e superato le 700.000 visualizzazioni e non me ne è venuto niente a parte la soddisfazione che mi hanno visto in tante persone tanti di voi poi a volte succede che mi mette eh, youtube qualche commentario in spam oppure in non letto e io lo vado a commentare si cancella e non so se sarà il mio vecchio computer il mio vecchio cellulare e vi chiedo scusa se qualche vostro commentario sparisce non sono io che lo cancello ma youtube mi dice controllare questi commentari e io lo accetto e poi non lo trovo tra i commentari in chiaro capito quindi evidentemente youtube qualche commentario lo cancella siate indulgenti se per esempio non vi rispondo a dei commenti perché ci sono questi inconvenienti ultimamente c'è commenti da controllare io gli do la spunta no l'ok okay. e poi invece me lo cancella e non lo trovo più i commenti che devo rispondere e non so che cosa gli succede a youtube fa, fa delle cose strane ultimamente comunque questo doveva essere un video molto breve per dargli il formato grande grazie per avermi fatto superare raggiungere superare le 700 visualizzazioni e comunque buon natale buon anno nuovo non so quando metterò questo questa premier programmata ciao ciao